Ora che il tempo si è fermato In quest'ultimo bagliore Che ogni cosa trova un posto E ogni gesto, un senso e una distanza Ora sai di andare via E i fantasmi della notte Sembrano guardarti dentro della rabbia e del rancore Non rimane che una sedia vuota in fondo a questa stanza Ora puoi andare via La vita regala, poi toglie, ci scava dei segni Profondi sul viso e nel cuore La vita si vive e si muore Forse non c'è altra ragione Per quest'unica breve passione Dirai, tararai, dai Tararai, tararai, tararai, tararai, tararai. Ora che il vento spazza via ogni traccia di dolore, che ogni cosa ha il suo posto, chiuso chiave nel silenzio sordo in fondo a quella stanza ora devi andare via la vita regala poi toglie ci scava i segni profondi sul viso e nel cuore la vita si vive e si muore E forse non c'è altra ragione Per quest'unica vera passione